Bene, siamo ormai un cammino che continua, la quarta domenica di Quaresima, e in questa domenica il segno forte che ci viene messo dinanzi è la croce di Gesù. E il Vangelo ci ricorda dell'innalzamento del serpente, di Mosè che innalzò il serpente nel deserto, così come è accaduto nel 1250 a.C., così bisogna che accada anche per il figlio dell'uomo. Perché chiunque crede abbia la vita eterna. Non si tratta allora di sentirsi colpevoli dinanzi al crocifisso, perché più avanti ecco, Gesù lo, lo dirà che appunto Dio ha mandato il figlio non per condannare il mondo, no? Ma perché il mondo si salvi, noi guardando al crocifisso, noi possiamo trovare la speranza, ritrovare la speranza della salvezza eterna, ritroviamo noi stessi. Ma quello che vorrei dire in maniera più significativa, credo che questo sia il senso, no? Noi guardando al crocifisso, certe volte ci hanno detto di sentirci in colpa, no? In colpa perché abbiamo permesso a Gesù. Questo atto terribile no, della crocifissione. Ma non è proprio in questo modo che dobbiamo guardare a Crocifisso, dobbiamo guardare a Crocifisso per, per capire fino a che punto ci ha amati. È come se Gesù ci dicesse: guarda, tu sei un peccatore, è vero? Magari sei freddo spiritualmente, vivi un'aredità spirituale, sei sofferente, non so. E sei indifferente anche probabilmente a tutto questo, ma vedi quanto vali. Tu vali il mio sangue, il sangue sparso sulla croce, o vali il sangue di Cristo sulla croce. Vedi quanto vali, vali fino a questo punto, io per te sulla croce. Ma non devi sentirti in colpa, perché l'ho fatto per amore. E allora quando ci capita no, di portare delle croci, perché chi di noi può dire di non avere anche una pur piccola croce, no? ci sembra pesante, ma diventa più leggera e la portiamo volentieri se c'è un motivo per portarla, se è troppo pesante e non riusciamo a portarla probabilmente perché non abbiamo un motivo vero, ma se noi amiamo, colui per il quale portiamo questa croce. Gesù stesso, o oh, un nostro fratello, una nostra sorella, una mamma che la porta per il figlio, un figlio che la porta per il padre, per la mamma, questa croce. no? La croce da strumento di supplizio diventa strumento di redenzione. Proprio ci vuole far capire Gesù quanto lo amiamo. Dovremmo riflettere su questo. E dovremmo anche noi eh, portare il peso della croce per amore. Buona domenica a tutti.